Bentrovati! in questa videopillola vedremo come interrogare una mappa attraverso il visualizzatore cartografico del Geoportale della Regione Lazio. Cerchiamo intanto un, un dato da visualizzare. Possiamo inserire nel campo di ricerca PTPR e premere invio. Per trovare una mappa filtriamo la ricerca cliccando sulla voce MAPPA. Possiamo quindi aprire la mappa cliccando sulla voce Visualizza MAPPA. In questo modo vengono caricati tutti i livelli che fanno parte della tavola A del PTPR. Possiamo zoomare una zona tenendo premuto il tasto Shift e cliccando con il mouse nella zona di interesse. Apriamo il pannello dei livelli caricati sul Mappa. Per interrogare un livello possiamo selezionarlo quindi cliccare sul punto della mappa di interesse. Si aprirà una schermata dove sono visualizzati tutti gli elementi trovati nel punto di interesse. Dato che stiamo interrogando un singolo livello, avremo a disposizione soltanto quel livello. Se non selezioniamo alcun livello nella colonna dei livelli e interroghiamo stesso punto. Il visualizzatore farà un carotaggio, quindi andrà ad interrogare tutti i livelli presenti nel punto di interesse. Ci mostrerà il risultato livello per livello nella colonna di destra. Per passare da un livello all'altro, dal selettore, possiamo selezionare quale livello interrogare. In questo caso sono stati trovati due livelli, il livello paesaggi e il livello aria tutele di DM, e quindi cliccando sulle varie voci possiamo interrogare gli elementi di interesse. È possibile poi evidenziare le feature riscontrate cliccando su questo bottone e l'area di interesse viene effettivamente evidenziata. Grazie.